Cascina Fornace è un edificio che sta tra il Cirano e Palazzolo, sull'antica sull Comasinella, angolo via Domenzoni. È già presente nel catasto teresiano, anche se in forma diversa, nel catasto teresiano del 1722. E come a quei tempi ovviamente era una cascina isolata e circondata dai campi, mentre oggi è circondata da abitazioni. E la stessa cascina è stata cambiata. Ovviamente non ci sono più le stalle, ma ci sono box. Però chi la osserva vede ancora il segno di una cascina agricola. particolarità di questa cascina è l'immaginetta della Madonna al suo interno. Che non abbiamo potuto finire.